di più, che amavo sa, eri il mio uomo da rispettare, da voler bene. Sei andato via.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 got no, you no, no. che ride da No, è per e Peru. Volevo, volevo fare un saluto al maestro Turco eh, che penso che ovviamente il maestro Franco Turco lo dico in particolare perché è il lavoro di Roma Magari potrebbero non conoscerlo, è venga. una storia sì, ed del... è una storia nel nostro eh, beh, paese di Pontina. ne è no, troppo buone, Buonasera siamo più antichi. Rinnavo anche io i saluti a tutti e veramente vedo qui molte composizioni e soprattutto è il voto della donna che primeggia, probabilmente si sposa con l'idea dell'amore. La... Ma a proposito dell'amore io volevo sentire se siete d'accordo con me c'è sul dizionario italiano una parola che viene offesa maltrattata fraintesa sciugata è l'amore l'amore non è quello quando fanno così i big in televisione